Un nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa blusa che io ho deciso di chiamare blusa matera per quanto riguarda il filato ho utilizzato un filato nuovo a cui ho dato la mia etichetta l'ho scelto personalmente è un 100% puro cotone che è differente dal cotone titolo 5 titolo 8 in quanto è molto molto più morbido è comunque un cotone ritorto eh, ve lo faccio cerco di farvelo vedere da vicino il più possibile però è molto più soffice e infatti io, eh, questa maglia che mi vedete indossata è leggerissima, morbidissima, non tira per niente quindi ha ah, um, come spessore, siamo uh, come il titolo uh, 8 è una, diciamo che tra il titolo 8 e il titolo 5 però è molto più morbido uh, io ho utilizzato il colore bianco però voglio farvi vedere altri colori che te lo troverete sempre disponibili sul sito uh, sempre per poter realizzare questa blusa io vi consiglio questo grigio o questo lilla scuro o anche il verde acqua perché sono colori comunque belli, estivi e che si possono abbinare però oltre questi trovate anche colo altri colori come un bellissimo eh, giallo molto tenue che mi ricorda il colore della granita quindi non quel giallo titti mettiamola così e anche un rosa molto tenue anche quello adattissimo se volete fare una creazione per una bambina per poter fare questa blusa io ho utilizzato solamente 200 grammi lavorando con l'uncetto il numero 4 è vero sull'etichetta io vi ho scritto 2,53, ma per fare questo tipo di lavorazione volevo qualcosa di forato e quindi volevo che rendere la creazione molto più um, leggera e per questo sono andata a lavorare con l'uncetto il numero 4 e voglio farvi vedere questo mi avvicino così potete vedere nonostante io abbia lavorato con il numero 4 guardate come sono lineari le catenelle vengono sempre della stessa misura per questo è perfetto lavorarlo anche con un uncinetto così grande Ehm, per una taglia M io vi consiglio di, lavora, di, usare, di, di acquistare 250 grammi per una taglia L 300 grammi naturalmente se volete fare le maniche più lunghe um, aumentate di 100 grammi uh, se invece volete fare un vestitino quindi allungarla perché a me questo mi arriva a metà sedere ma volete farne un vestito da poter indossare in spiaggia, vi consiglio di aumentare allora di 100 grammi e mi raccomando um, andate sempre a um, passare uh, a questo punto a lavorare con il la parte sotto e poi invece salendo, se volete fare un po' più chiusa la e un po' più stretto la parte sopra, andate a lavorare con un tre e mezzo in modo tale che il sotto vi venga più largo e andate ad aumentare, rispetto a quello che vi dico sempre di due o tre motivi andate ad aumentare anche di 3 a quattro motivi a taglia quindi se per una taglia M bisogna aumentare tre motivi per una taglia L bisogna aumentare di 6, andate ad aumentare di un motivo in più in modo da avere la parte inferiore molto più larga, poi potete andare a stringere utilizzando un uncinetto più piccolo, dal 4 potete passare al 3 mezzo. Eh, per quanto riguarda questa eh, creazione, è una um, lavorazione semplicissima. Che io ho già utilizzato per il, um, la maglia che ho fatto con il muffin, di cui ho fatto la parte superiore proprio con questo punto. Qui invece l'ho utilizzato per realizzare tutta la maglia. È un punto molto semplice che si realizza um, facendo sempre due giri. Io ho lavorato in tondo fino agli scaffi, poi ho diviso la parte dietro dalla parte avanti, lavorando in due, eh, in due parti e quando sono arrivata all'altezza delle spalle ho lavorato gli ultimi due giri soltanto su cinque motivi partendo dall'esterno verso l'interno per creare questo scollo rotondo senza però fare diminuzioni una volta cucite le spalle si vanno a fare le maniche io ho fatto tre quarti voi potete farle lunghe potete farle a mezze maniche quindi come preferite o soprattutto come volete indossare questa blusa io la voglio indossare in estate quindi eh, la sera quindi ho preferito farla appunto con maniche a tre quarti in modo da sotto indossare eh, soltanto Tanto un reggiseno particolare come vanno di moda adesso o anche un top a fascia o anche un top normalissimo detto ciò, eh, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se così poi mi raccomando, come sempre mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook, Incentando con Elsa o sul gruppo Facebook, La Libertà di Incidentare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio vi ricordo inoltre che sul sito sono attivi diverse, offerte su diversi filati, tra cui abbiamo il eh, Nuova Vita eh, con cui ho fatto la borsa eh, della, del video precedente ehm, è in offerta anche l'o.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 per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato eh, che, ho, eh, che ho scelto personalmente e infatti gli ho dato la mia etichetta che si chiama filati Elsa Cotton Bebe è questo cotone 100% puro cotone, molto sottile e ritorto però eh, che non dà quella sensazione del titolo 5 o del titolo 8 perché è comunque un cotone molto morbido um, si può lavorare sia con un 102 che con 3 ma io per realizzare la nostra maglia che in realtà è un pull estivo quindi molto forato, utilizzerò l'unico il numero 4 e potete vedere che nonostante sia il 4 guardate come viene lineare la linea di catenelle lavorerò quindi con un certo numero 4, ho montato 170 catenelle, la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 10 e io l'ho fatta un po' larga, quindi mi raccomando se siete una taglia M andate ad aumentare almeno di uh, 20-30 uh, catenelle se siete una taglia L andate ad aumentare anche di 60 catenelle, perché non deve essere una cosa aderentissima ma deve essere una cosa un po' larga, proprio perché deve essere un pull estivo uh, forato, infatti le maniche le farò o a tre quarti o lunghe Detto ciò possiamo andare a fare il primo giro, ah questi che vedete sono altri colori che trovate sempre sul sito e oltre a questi tre ce ne sono anche altri che potete eh, trovare, tra cui anche un giallo, il rosa, quindi è un filato che è perfetto sia per noi adulti che per bambini. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta 3 catenelle 1-2-3. Salto 3 salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1-2-3. Salto 4 catenelle, ricomincio da capo quindi entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle 2 3 prendo il filo rientro e vado a fare un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 salto 4 catenelle entro nella quinta e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto 4 catenelle ricomincio da capo facciamo un'altra insieme quindi entro nella quinta realizzo una maglia alta 3 catenelle rientro maglia alta 3 catenelle di separazione 1 2 3 salto 3 eh, salto 4 catenelle entro nella quinta realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto 4 catenelle ricomincio da capo devo andare a fare questo quindi per tutto il mio primo giro sto terminando il primo giro ho fatto le 3 catenelle quindi entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta E vado a fare una maglia bassissima con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa voi potete anche alzarvi con una catenella e poi andare a fare la maglia bassa io preferisco fare direttamente la maglia bassa e a fare 3 catenelle 2 3 prendiamo il filo andiamo dove abbiamo la maglia bassa e andiamo a fare una maglia alta 3 catenelle rientriamo un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e ricominciamo da capo andiamo nell'archetto di 3 catenelle realizziamo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 andiamo dove abbiamo la maglia bassa e andiamo a fare una maglia alta 3 catenelle rientro un'altra maglia alta 3 catenelle, 1, 2, 3, e ricominciamo da capo, un'ultima alti insieme, andiamo nell'archetto di 3 catenelle e realizziamo una maglia bassa, 3 catenelle, andiamo, dobbiamo la maglia bassa, andiamo a fare una maglia alta, 3 catenelle, rientriamo un'altra maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, e si ricomincia da capo, e andiamo a fare questo per tutto il secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Questi sono i due giri che dovremmo sempre andare a ripetere, quindi vi faccio rivedere come rifare il primo. Andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, prendiamo il filo, rientriamo, dove abbiamo la maglia bassa, e andiamo a fare una maglia alta. 3 catenelle di separazione, 2, 3, andiamo nell'archetto di 3 catenelle che separano le due maglie alte e andiamo a fare una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle e si riparte dove abbiamo la maglia bassa, andiamo a fare la maglia alta, le 3 catenelle si rientra maglia alta. Quindi io continuerò a fare questi due giri fino ad arrivare agli scalfi e poi vi farò vedere come dividere la parte dietro dalla parte avanti allora io ho ripetuto il motivo per 24 volte e sono arrivata a poter mettere i marcatori per mettere i marcatori sono andata a contare i miei ventagli ossia le due maglie alte separate da 2 catenelle e ne ho un totale di 17 quindi ne ho messi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 avanti e 8 dietro mettendo il marcatore dove ho la maglia bassa dopo l'ultima qui in questo caso l'ultima del mio ventaglio e qui prima del mio ventaglio adesso andrò a lavorare normalmente sempre il giro e sempre il motivo però in giri di andata e ritorno e quindi non più in giri di turbo quindi la lavorazione si inizia uguale con delle maglie bassissime ci portiamo all'interno dell'archetto di 2 catenelle andiamo a fare la nostra maglia bassa sulla di 3 catenelle 3 catenelle prendo il filo, vado nella maglia bassa e vado a fare maglia alta, 3 catenelle, e rientro maglia alta. Quindi continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare alla fine del giro e in quel caso vi farò vedere come girare la lavorazione e passare a lavorare il nostro giro successivo. Quindi sto per terminare il giro, vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare la maglia bassa. Mi giro con la lavorazione e vado a lavorare normalmente e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, 3 catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle e ricomincio da capo, quindi vado a lavorare normalmente, terminerò quindi facendo una, eh, sempre il mio ventaglio sopra la maglia bassa e poi ricomincieremo tranquillamente a fare la maglia bassa, quindi i giri da fare sono sempre quelli, io arriverò fino alle spalle, però alle spalle poi dividerò ulteriormente la lavorazione per fare gli ultimi 2 tre giri um, in, in parte più piccola per creare delle mini spalline in modo tale da fare lo scollo un po' più ampio, poi lavorerò la stessa cosa dietro e naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere il giro, quanto ho fatto largo e alto questa piccola spallina e poi andrò a lavorare anche dietro. Allora io ho ripetuto i due giri sei volte e poi altre due volte ho ripetuto il giro però lavorando solo su sei, su sei motivi, uno, due, tre, scusate, su cinque motivi, uno, due, tre, quattro e cinque, ossia maglia bassa, due eh, ventaglio, maglia bassa, ventaglio, maglia bassa, stessa cosa da quest'altra parte, quindi ripeto, io ho fatto sei volte il motivo, quindi due giri e poi ho rifatto di nuovo i due giri, quindi una settima volta però lavorando solo su cinque motivi partendo dall'esterno verso l'interno sia da questa parte che da quest'altra parte ho fatto la stessa cosa dietro e poi sono andata a cucire le spalle come vedete qui avanti si crea questa ton, ehm, lavorazione tonda senza aver fatto alcun tipo di eh, diminuzione questo perché sul davanti avevo un motivo in meno e proprio perché abbiamo fatto questo micro spalline sia avanti che dietro quindi si va a creare questa ehm, rotondità nel collo adesso possiamo andare a fare le maniche lavorando sempre lo stesso punto farò delle maniche a tre quarti quindi vediamo come fare per realizzare la manica lavorerò sempre con l'uncinetto del numero 4 che ho dovuto cambiare perché l'altro in questo momento non lo trovo più l'avrò perso sicuramente da qualche parte non è in mezzo ai capelli come la foto che vi ho fatto su facebook però allora eh, per quanto riguarda la lavorazione io inizierò a lavorare nella maglia bassa che avevo lasciato libera per poter lavorare la parte dietro e la parte avanti della maglia quindi mi aggancio con il filo dove ho la maglia bassa e vado a lavorare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, poi dopo toglierò il filo, il taglierò, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, vado qui dove ho questa maglia alta orizzontale, vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado direttamente dove ho la maglia bassa, quindi salto la maglia bassa, salto la maglia alta con le catenelle, vado qui dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto la maglia alta e la maglia bassa, entro nella maglia alta orizzontale successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto la maglia bassa, salto la maglia alta, entro dove ho la maglia bassa e di nuovo ad affare la mia maglia alta, 3 catenelle, rientro un'altra maglia alta e continuo così quindi per tutto il giro. 3 catenelle, vado dove ho la seconda maglia alta orizzontale e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3 e vado a lavorare dove ho la cucitura della maglia in modo tale da fare il mio ventaglio: 2-3 quindi continuo ancora così a lavorare come ho lavorato fino adesso, quindi, davvero molto molto semplice la lavorazione: quindi vado dove ho la maglia bassa e di nuovo da fare, maglia alta. 3 catenelle e maglia alta 3 catenelle di separazione vado nella seconda maglia alta e faccio maglia bassa 3 catenelle di separazione vado dove ho la seconda maglia bassa perché salto la prima quindi vado nella seconda e di nuovo maglia alta 3 catenelle rientro maglia alta 3 catenelle di separazione e vado qui dove ho la maglia alta scusate, qui 3 catenelle 1 2 3 e vado a chiudere normalmente il mio giro entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima e ora continuiamo a lavorare come abbiamo lavorato anche prima quindi andiamo a fare delle maglie bassissime e andiamo a fare la maglia bassa iniziale le 3 catenelle e si ricomincia da capo. Una maglia alta, un ventaglio dove abbiamo una maglia bassa. Io continuo a lavorare in questa maniera, vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Vi ricordo che voglio fare delle maniche a tre quarti. E poi andiamo a fare la stessa cosa, anche nella prossima, nell'altra manica. Ho terminato la manica, ho lavorato i due giri per 17 volte come lunghezza, per me va benissimo, voi naturalmente la potete fare a giro manica, manica più corta o addirittura manica lunga, mi è supera dopo qualche centimetro il gomito, non l'ho fatta più lunga, mi piace che arriva fino a quella misura, adesso vado a fare anche la stessa l'altra manica e poi deciderò se fare dei bordini, penso proprio di no, quindi se in quel caso una volta fatta anche l'altra manica la mia lavorazione, la mia maglia sarà terminata.